Benvenuti, in questo video parliamo della Terra, il pianeta su cui viviamo. La Terra è il terzo pianeta dal Sole e fa parte della famiglia dei pianeti interni rocciosi assieme a Mercurio, Venere e Marte. Alcuni numeri sul nostro pianeta. La Terra ha un diametro di 12.756 km. Dista dal Sole 149 milioni di km, cioè una unità astronomica. Compie un'orbita intorno al Sole in 365 giorni, e una rotazione su se stessa in poco meno di 24 ore. Ha un'atmosfera composta prevalentemente da azoto e ossigeno. La Terra è il più grande tra i pianeti rocciosi ed è di poco più grande di Venere. Marte e Mercurio sono molto più piccoli, il raggio di Marte è il 53% di quello della Terra, mentre quello di Mercurio è poco più di un terzo di quello terrestre. La Terra è l'unico pianeta del Sistema Solare in cui è presente acqua liquida in superficie. L'acqua copre circa il 71% della superficie terrestre. Sembra tanta, ma nella realtà tutta l'acqua presente sulla Terra, in profondità e nelle calotte polari, potrebbe essere raccolta in una sfera di 1300 km di diametro. Di questa quantità, però, solo il 7 per 1000 è acqua dolce. E di questa, solo l'8x1000 è accessibile con facilità sotto forma di laghi e fiumi. Un'altra caratteristica che rende la Terra unica è la presenza di vita. Non possiamo escludere che microbi alieni possano esistere o essere esistiti su Marte o negli oceani sotterranei di alcune lune dei pianeti giganti, come Europa o Encelado. Tuttavia, al momento la Terra è l'unico pianeta su cui sappiamo con certezza che esiste la vita. Come la maggior parte dei pianeti, la Terra ha una struttura interna a strati, che riusciamo a conoscere grazie ai terremoti. Quando si scatena un terremoto, le onde sismiche si propagano lungo percorsi che dipendono dai materiali che attraversano. I dati captati dalla rete globale di sismografi permettono di ricostruire il tragitto delle onde sismiche e quindi la struttura interna della Terra. La crosta ha uno spessore di circa 35 km ed è composta da ossidi di silicio, alluminio, ferro e calcio. Sotto la crosta ci sono un mantello esterno e un mantello interno fatti di silicati ricchi di ferro e magnesio. A causa della temperatura il mantello è duttile e consente alla crosta di scorrere causando la tettonica zolle. Sotto al mantello ci sono un nucleo esterno di ferro e nichel fuso e un nucleo interno di ferro solido. Il nucleo interno ruota ad una velocità diversa dal resto del pianeta. Probabilmente è questo che produce il campo magnetico terrestre. L'esatto meccanismo che genera i campi magnetici planetari non è ancora ben compreso, ma si pensa richieda del materiale conduttivo in rotazione, un po' come nelle dinamo delle biciclette. Non a caso questo meccanismo è detto geodinamo. Il campo magnetico è fondamentale per proteggere la superficie terrestre dal vento solare che soffierebbe via lo strato di ozono atmosferico lasciando campo libero alla radiazione ultravioletta pericolosa per la vita. Si ritiene che la scomparsa del campo magnetico di Marte abbia causato la perdita di gran parte della sua atmosfera. Una cosa poco nota è che l'asse del campo magnetico terrestre si muove, e non corrisponde esattamente al polo nord geografico, ma piuttosto si trova tra il Canada e il polo nord. Inoltre, il campo magnetico terrestre subisce delle inversioni periodiche, L'ultima risale a circa 780.000 anni fa. Non è chiaro cosa scaturisca le inversioni, ma è un fenomeno che emerge anche nei modelli matematici. Vediamo in questa simulazione il campo magnetico 500 anni prima di un'inversione, durante una inversione e 500 anni dopo l'inversione. Non bisogna confondere i poli magnetici con quelli geografici. Durante un'inversione magnetica la Terra non viene capovolta ma semplicemente cambia la direzione verso cui punterebbero le bussole. La Terra ha un unico satellite naturale, la Luna. La Luna ha un diametro di 3475 km, circa il 27% di quello della Terra. Questo ne fa il satellite naturale più grande in rapporto al pianeta attorno al cui orbita. Solo il sistema Plutone-Caronte ha un rapporto più grande tra il diametro di Caronte e quello di Plutone. La dottrina aristotelica affermava che la luna fosse una sfera perfetta. Galileo Galilei, osservandola con il suo telescopio, ha scoperto che non è così. La luna ha una superficie irregolare che proietta ombre, che Galileo ha accuratamente riportato in questo disegno. Ci sono crateri, promontori e pianure chiamate mari. Gli antichi ritenevano che fossero oceani, ma oggi sappiamo che sono distese di lava basaltica solidificata. L'asse di rotazione terrestre è inclinato di circa 23 gradi rispetto alla verticale sull'eclittica, cioè alla verticale sul piano dell'orbita della Terra attorno al Sole. Il piano di rivoluzione della Luna è inclinato di 5 gradi rispetto all'eclittica. L'asse di rotazione della Luna è poi inclinato di circa 6 gradi e mezzo rispetto alla verticale. La Luna è in rotazione asincrona attorno alla Terra, quindi ci mostra sempre la stessa faccia. Dato che l'orbita della Luna non è perfettamente circolare, si verifica un effetto detto librazione, che comporta piccole oscillazioni della faccia visibile, come possiamo vedere in questa sequenza. La Luna svolge un ruolo importante non solo perché causa le maree, ma anche perché stabilizza l'asse di rotazione terrestre. Questo è fondamentale per avere una sequenza regolare di stagioni, a cui tutti gli organismi viventi si sono adattati. Questa immagine ci aiuta a capire come funzionano le stagioni. Consideriamo un punto sull'emisfero nord della superficie terrestre. Durante l'inverno i raggi solari arrivano obliqui, quindi l'energia del Sole viene distribuita su una superficie ampia e la sua intensità è bassa. D'estate lo stesso punto si trova con il Sole mediamente più alto sull'orizzonte. La stessa quantità di energia solare viene ora distribuita su una superficie più piccola, quindi la sua intensità è maggiore. Le stagioni sono pertanto causate dalla diversa intensità dell'energia solare su ciascuna parte della superficie terrestre. Non tutti i pianeti hanno le stagioni. Mercurio, Venere e Giove hanno l'asse di rotazione verticale o quasi, quindi ogni zona della superficie riceve circa la stessa intensità di radiazione solare durante tutto l'anno. Invece Urano ha le stagioni più estreme del sistema solare a causa del suo asse di rotazione quasi orizzontale. Urano impiega 84 anni terrestri a compiere una rivoluzione intorno al Sole, quindi ogni stagione dura 21 anni. Durante l'estate o l'inverno ogni emisfero riceve 21 anni ininterrotti di luce e 21 anni ininterrotti di buio. La Luna orbita ad una distanza media di 384.000 km dalla Terra. Questa immagine in scala ci mostra quanto sia lontana. I veicoli spaziali impiegano circa 3 giorni per percorrere la distanza che separa la Terra dalla Luna. Conosciamo con precisione la distanza Terra-Luna grazie a questo dispositivo, detto riflettometro, che è stato depositato sulla superficie lunare durante la missione Apollo 11. Il dispositivo riflette un impulso laser emesso dalla Terra. Misurando il tempo di andata e ritorno, è possibile determinare la distanza Terra-Luna con altissima precisione. Le misure indicano che la Luna si allontana di circa 38 mm l'anno. Man mano che la Luna si allontana, la Terra rallenta il suo moto di rotazione, in quello che si chiama trasferimento di momento angolare. Questo processo avrà termine quando il periodo di rotazione della Terra coinciderà con il periodo di rivoluzione della Luna attorno alla Terra. In quel momento, il giorno sulla Terra durerà circa 47 ore. La Luna apparirà immobile in cielo e sarà visibile solo da un emisfero. Tutto questo richiederà talmente tanto tempo che prima di allora il Sole si sarà trasformato in una gigante rossa riducendo in cenere il sistema Terra-Luna. Disgraziatamente, la Luna non è l'unico oggetto che orbita attorno alla Terra. Le missioni spaziali hanno riempito l'orbita terrestre di oggetti artificiali. Oltre ai satelliti in funzione, ci sono milioni di frammenti e rottami di varia dimensione, da piccoli come un bullone a grandi come un frigorifero. Questi detriti vengono monitorati con grande attenzione perché rappresentano un pericolo per gli astronauti e per i satelliti attivi. Per secoli abbiamo ritenuto la Terra al centro dell'universo. La realtà è ben diversa, come ci mostra questa foto scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1 dalla distanza di 6 miliardi di chilometri. La Terra è il puntino blu a malapena visibile nel riflesso della lente della fotocamera. Tutto quello che conosciamo, tutta la storia dell'umanità, si è svolta su questo puntino che si perde nella vastità del buio cosmico. La Terra è un luogo talmente familiare che la consideriamo poco interessante. In realtà è il pianeta più vario del sistema solare. Sulla sua superficie si trovano acqua, ghiaccio, deserti, foreste, vulcani e una grande varietà di forme di vita. Noi esseri umani siamo solo una delle 8,7 milioni di specie viventi che si stima abitino il pianeta. Siamo però quelli che hanno la responsabilità di studiarlo e proteggerlo per il bene di tutti.